questa è una delle cose più importanti da comprendere quando ami una persona. L'ami perché non è disponibile e se quella persona diventa disponibile, come può sopravvivere l'amore? Volevi diventare ricco perché eri povero. Il desiderio di arricchirti esisteva a causa della tua povertà. Adesso che sei ricco non te ne importa più nulla. Oppure prendila così poiché hai fame sei ossessionato dal cibo ma quando ti senti bene e il tuo stomaco è pieno chi se ne preoccupa chi pensa al cibo lo stesso accade con il tuo cosiddetto amore fai la corte ad una donna e la donna si tira indietro scappa da te tu la brami sempre di più e la tua corte si fa più insistente fa parte del gioco ogni donna sa in cuor suo di dover scappare in modo che l'inseguimento possa durare più a lungo naturalmente deve restare in vista allettante affascinante seducente e invitante ma tuttavia in fuga quindi prima l'uomo insegue la donna e la donna cerca di scappare una volta che l'uomo ha afferrato la donna immediatamente la corrente si inverte l'uomo comincia a scappare e la donna lo insegue il problema sta tutto nel fatto che erano attratti solo l'uno dall'altro perché non si conoscevano l'ignoto, il non familiare, era l'attrazione adesso che si conoscono bene e hanno fatto l'amore molte volte in pratica è diventata una ripetizione al massimo è un'abitudine ma la favola è finita entrambi sono annoiati l'uomo e la donna sono diventati una routine l'uno per l'altra non possono vivere l'uno senza l'altra a causa di questa routine ma non possono nemmeno vivere insieme perché l'idilio non c'è più proprio in questo momento bisogna capire se si trattava di amore oppure no non bisogna ingannare se stessi bisogna essere chiari se era amore o anche se era solo un frammento di quella relazione era amore, queste cose passeranno in questo caso si dovrebbe capire che queste sono cose naturali non c'è nulla per cui arrabbiarsi e tu ami ancora l'altra persona anche se la conosci continui ad amarla in realtà se c'è amore l'ami di più perché sai se c'è amore l'unione sopravvive se non c'è scompare e entrambe le situazioni Vanno bene. Per una mente ordinaria ciò che io chiamo amore è impossibile. Accade solo quando è un essere molto integro. L'amore è una funzione dell'essere integro, non è una favola, non ha nulla a che vedere con simili stupidaggini, va direttamente alla persona e guarda dentro l'anima. In quel caso l'amore è una sorta di affinità con l'essere più intimo dell'altro, il che, è qualcosa di totalmente diverso. Tutte le storie d'amore potrebbero, anzi, dovrebbero svilupparsi in questo modo. Ma su 100 storie d'amore, 99 non arrivano mai a quel punto. I problemi e le difficoltà sono così grandi da distruggere ogni cosa. Non sto dicendo però che bisogna aggrapparsi ad una relazione. È necessario restare allerta e essere consapevoli. Se il tuo amore consiste solo in queste stupidaggini, scomparirà. Non vale la pena preoccuparsene, ma se è autentico, sopravviverà a tutte le difficoltà. Quindi, osserva semplicemente. Il punto non è l'amore. Il punto è la tua consapevolezza.